Non oh, c'è, come pensate che io adesso riesca a parlare? No, per fortuna, per fortuna, siccome mi conosco, mi sono presa gli appuntini. Allora, nella mia vita non ho mai frequentato chiese, però a Genova c'era un vecchio prete con cui andavo molto d'accordo. Si chiamava Don Andrea Gallo. E che cosa diceva Andrea? Io l'ho sentito parlare molte volte a incontri, e a dibattiti. E cosa diceva Andrea? Diceva sulla testa, sulla testa giovani vi stanno portando via il futuro sulla testa donne riprendetevi la dignità sulla testa gente ecco io sono qui solo per dire grazie a chiara a viola a tutti i ragazzi le ragazze dell'ex opg perché ci danno ci danno la possibilità ci danno la spinta per tirare su la testa. Purtroppo il loro appello non viene recepito da tutti. Io sono stata venerdì sera all'assemblea a Genova e, per carità, ci sono sempre gli appassionati del mugugno, preferiscono che le cose vadano male, così si può mugugnare. E, e anzi quando, quando ha cominciato a circolare a genova il manifesto c'è chi ha scritto è un miraggio nel deserto però chi mugugna secondo me non è un problema perché prima o poi si rivedrà per me il problema è un altro, a Genova venerdì non è intervenuto e non ha parlato nessuno dei centri sociali che abbiamo, cioè ci sono giovani, c'è cioè una generazione che non ha mai votato, chi ha smesso di votare può riprendere a votare, chi non ha mai votato è più difficile Ieri c'era sul manifesto un articolo che parla di tutte le facce dell'astensionismo, ma non parla di questa faccia che, secondo me, è la più grave. Ecco, quello di andare a, a svegliare, a conquistare, vorrei dire, i giovani che non hanno mai... Votato, questa è la vera sfida che abbiamo, abbiamo poco tempo e dobbiamo lavorarci. Buon lavoro a tutte e a tutti.